questa volta faccio un live vediamo come va e l'ho titolato cose che vogliono voi giovani eh, non sappiate eh, su sanremo eh, però il titolo non è riuscito bene adesso vado ad editare perché ieri ho caricato un video su sanremo Che qua c'ho bisogno della tastiera virtuale che sempre va fuori? Ecco qua, scusatemi. ecco fatto poi vabbè il resto il resto del delle informazioni dei, dei database dei media cose lo caricherò in un'altra opportunità lo diffonderò nei media dopo se no non, non faccio il video adesso allora cari amiche ed amici il titolo è molto chiaro vediamo se adesso appare lo faccio in live streaming sapendo che viene di, di più bassa qualità anche se col tablet naturalmente veniva in bassa risoluzione adesso eh, vendrà in buona risoluzione ma in basso formato quindi le cose si compensano visto che io eh, non ho più la mia filmatrice che mi ha abbandonato filma e non filma perché gli funziona male lo sportellino si accende non si accende allora, cose che non vogliono voi giovani... Ah no, eh, sì, non sappia eh, Due negativi, si sì. Cose che non vogliono che voi giovani sappiate su Sanremo. Quali sono queste giovani? Eh, quelle che sono queste che cose, cari giovani? Eh... Bene, innanzitutto a me Sanremo non è mai piaciuto, sin da quando ero bambino, sin dalla fine degli anni 70. Calcolate che io sono nato il 26 gennaio 1969, forse molti di voi non erano nati, forse eh, molti di voi sono dei millennials, cioè sono nati dopo il 2000, quindi ci avranno al massimo 18 anni. Io già dal 75 in poi vabbè che la tele ai miei tempi la televisione la si accendeva per fare compagnia. Quindi per così dire, era un elettrodomestico come la radio che lo si teneva acceso mentre si stava eh, leggendo, mentre si passava di lì nella sala, non è che gli si prestava al 100% la propria attenzione, si faceva ciclette, ginnastica, nell'ambiente si leggeva riviste, cose che non richiedono molta concentrazione o addirittura mentre si studiava si accendeva la tele. E io mi ricordo la noia, adesso non so come riuscissi a vedere da giovane tutti gli episodi di Fantastico, Magistralmente da Pippo Franco, oltre che a volte da Pippo Baudo: Che Fantastico era molte volte il contenitore del pomeriggio o della sera di Sanremo, si trasmetteva a Sanremo attraverso eh, Fantastico e ci sono state molte edizioni di Fantastico Fantastico 1, Fantastico 2. Mi sembra che sono arrivati, non so se a Fantastico 5 o 7. Ma, eh, anche negli anni 80 sanremo non mi è mai piaciuto di fatto ci avevano più contenuto le canzoni dei primi anni 70 e degli anni 60 a livello di contenuto ma lo stesso non è che mi interessasse molto vedere il carrozzone di sanremo anche perché i big i veri cantanti che dovrebbero partecipare alle competizioni sempre se ne sono sottratti. invece eh, i cantanti novelli partecipano per conto loro e non è giusto perché dovrebbero partecipare eh, tutti quelli che fanno eh, musica siano essi eh, famosi non famosi eh, dovrebbero partecipare tutti allora che cos'è che non mi è piaciuto di saremo visto che ci sono mi ha perché eh, mi sono scordato di farlo Innanzitutto il falso perbenismo. Innanzitutto non mi è piaciuto mai di Sanremo il falso perbenismo, che col tempo è cambiato perché negli anni 70 ed 80 non si potevano dire certe paroline, certe parolacce e eh, quindi si usavano degli eufemismi. Poi già negli anni 90, certo, Puritanesimo crollato e andava di moda dire addirittura la parolaccia andava di moda e quindi le canzoni sul finto perbenismo e sul sentimentalismo edulcorato eh, finto perché i sentimenti sono belli esprimerli ma anche di sconforto ma anche ma tutto simulato eh, fatto sta che io ho fatto un video non so in che anno 2012 13 14 che sono arrivati a simulare il suicidio eh, di due operai all'inaugurazione all'anteprima del festival di sanremo poi non si è fatto più nulla non si è indagato ma perché non si è indagato non si sa eh, dovevano indagare dovevano veramente eh, dare delle spiegazioni erano quegli operai come eh, se erano disoccupati e senza soldi si sono comprati il biglietto del treno dell'aereo o, dell o eh, di un pullman e sono andati fino a sanremo per buttarsi dall'impalcatura eh, che c'è nel eh, che c'era nel, nel, nello scenario come sono arrivati fino lì chi li ha fatti passare perché eh, erano tutti e due vestiti nello stesso modo eh, nessuno si è accorto che salivano nell'impalcatura perché stavano fra il pubblico e poi sono riusciti a passare nell'impalcatura perché sono andati giusto in una zona sicura e poco alta perché se volevano veramente buttarsi non lo dicevano ma hanno iniziato a strillare tempestivamente sono andati con le camere lì sapendo che lo scenario è così grande cioè a sanremo bisogno di queste farse per pubblicizzarsi di colpire nello stomaco di colpire duro nei sentimenti della gente in quanti ci avranno creduto nel momento forse si buttavano per la cattiva conduzione che io già nel video di quell'epoca dissi di chi era e... capito Fazio. quei due no lo Staglio e olio del sabato e la domenica sera. Italiani, che fra i due li ammiro perché guadagnano 700-1 eh, eh, miliardo 400 milioni di euro. Fra i due all'anno, poi per condurre Sanremo, guadagnarono lo stesso. Comunque, dico: Se avranno, si vorranno. Eh, se era vero, si buttavano giù perché disoccupati perché non gli piaceva la conduzione del festival o prevedendo già le canzoni che venivano si volevano già uccidere d'anteprima d'entrata però a parte questo che sanremo già dei sentimentalismi a volte beceri da sempre già studiati già di maniera già a tavolino c'è anche da dire eh, per esempio temi triti e ritritti come il pacifismo tutti a cantare di pace tutti a cantare d'amore tutti a cantare eh, e poi in italia non cambia niente tutti a cantare di riforme sociali ma già dagli anni 60, eh, e non cambia nulla perché alla fine sono i politici che decidono ma abbiamo occhio nella politica molti adesso che andate a votare voi voterete per quelli che si presentano alle elezioni i politici che si presentano eh, come deputati come senatori perché il nostro è un regime parlamentare ma ci sono molti amministratori e eh, molti dirigenti che non li vota nessuno e stanno lì da 30 anni nella politica accumulando cariche cariche che vengono date a tavolino per delega diretta che nessuno decide se devono essere amministratori di tale o quale cosa e poi quante coalizioni ci sono dentro il parlamento dentro il senato dentro la camera dei deputati coalizioni che nessuno vota e che si sciolgono e riarmano da sole si alleano e si dividono e anche si dividono eh, tutta la spesa politica e magari sono coalizioni votate da 10 20 deputati formati da due o tre deputati all'interno di altre coalizioni eh, all'interno di coalizioni che a loro volta fanno parte di coalizioni che fanno parte di vere coalizioni che la gente ha votato quindi a volte loro fanno una coalizione parlamentare noi ne facciamo un'altra eccetera eccetera eh, e ci fanno credere che attraverso le canzoni è possibile fare una rivoluzione nella politica andando a sanremo che peraltro è finanziato dalla rai con il canone e non con la pubblicità nell'ariston che è un hotel privato credo e quando dovrebbe il festival di sanremo finanziarsi con le entrate con i biglietti e poi un'altra cosa ecco dicevo il, il falso perbenismo sentimentalismo è una cosa che non vi dicono che sempre ci sono queste canzoni di protesta le canzoni di protesta vanno sempre di moda a sanremo adesso c'è da chiedersi contro che protestano se il sistema anche durante il 68 è stato sempre lo stesso a prescindere da tutte le canzoni di protesta o grazie alle canzoni di protesta contro che protestano a sanremo o contro chi protestano a sanremo se alla fine le canzoni eh, sono sempre le stesse di protesta e cambiano i contenuti di poco soprattutto fanno sempre più enfasi nel sentimentalismo e negli istinti delle persone gridano fanno assurdità come celentano che è sempre stato un cantante di protesta ma poi alla fine anche se parla contro la povertà contro il sistema questo non è rock quello è rock questo non è rock alla fine ha fatto i soldi come dario fo che è stato nella uh, gioventù fascista e poi dal dopoguerra dal dopoguerra in poi è stato più comunista de, de, de, di stalin quindi alla fine eh, di che stiamo parlando quando parliamo di canzoni di, di, di protesta per esempio lo sapevate che giorgio napolitano era eh, nella gioventù universitaria fascista goof e quando gli chiesero della, della resistenza disse quello è stato il miglior momento della storia italiana peccato che io in quell'epoca non fossi partigiano perché stavo nel goof cioè lui eh, della, eh, lui denunciava i partigiani i partigiani li fucilavano e lui quindi era un fascista un giovane studente universitario fascista che denunciava i partigiani poi dal dopoguerra e poi fu il più ortodosso dei comunisti italiani che addirittura giustificò e e fece l'apologia anzi l'apoteosi della della soppressione della primavera di praga da parte dell'esercito rosso sovietico giorno dei cani esuberanti quindi eh, si riciclò giorgio napoletano e divenne subito il partigiano del, dell'ultima ora e il comunista dell'ultima ora ma addirittura si riciclò ratzinger che anche lui eh, fece parte buon pomeriggio fight blue come va bene eh, parlavo del festival di sanremo del di, di tutte queste finte tendenze rivoluzionarie che poi non hanno cambiato mai il mondo anzi è sempre andata di moda eh, la dialettica rivoluzionaria nelle canzoni di sanremo sempre si è voluto spacciare quello che si faceva a sanremo per rivoluzionario per eh, un qualche cosa di nuovo che avrebbe cambiato il mondo ma guardate giovani che avete dai 30 ai 14 12 anni non vi fate ingannare le rivoluzioni non si fanno, dicevo andando all'Ariston o guardando dalla poltrona di casa la televisione. Meno che mai oggi si fanno dalla poltrona di casa o dalla seggiola del computer. Le rivoluzioni, guardando Sanremo, nello smart TV, nel cellulare, nel tablet, mentre magari si guarda a qualcos'altro nella tele nello smart tv o nella le tv nel digitale terrestre non si fanno le rivoluzioni eh, dicevo dando like al video in diretta eh, della rai in youtube o nel canale della rai se ti sei iscritto nel canale della rai in internet le rivoluzioni non si fanno eh, col televoto al numero a pagamento al cellulare gli dà più soldi a sanremo e alla rai e le, le rivoluzioni non si fanno eh, mandando un chat o un messaggino dal cellulare pagando flight blues saranno eh, escrescenze serve solo per creare gossip per dare benzina a trasmissioni altrettanto di escrescenza sanremo a ah, sanremo è un'escrescenza serve solo per creare gossip per dare benzina a trasmissioni esatto infatti una caratteristica che io adesso non sto guardando la, la tele perché ne parlano di sanremo in eh, che te che te nel telegiornale in tutte le trasmissioni in che tempo che fa nei della prova del cuoco o del fuoco eh, in tutte le trasmissioni in uno mattina nel pollice verde eh, tutte le trasmissioni parlano di sanremo sarà una tortura perché anche il post sanremo che si sono inventati guarda un mio video guarda tutti i miei video su sanremo flight blue che ho caricato nel canale in questi anni e vedrai che c'è adesso un pre festival che dura molto un post festival che dura anche più del festival e tutti i... a rincretinirsi votando col televoto che è... il televoto è a pagamento come le interne del pd ma non c'è senso vuoi che ti voti va bene già per chiamare a sanremo devo pagare un'intera interurbana io mi ricordo che quando ero giovane c'era fantastico che c'è stato fino a fantastico 5 o fantastico 7 e era abbinato alla lotteria d'italia allora ti vendevano eh, il biglietto della lotteria d'italia con una cartolina tu dovevi staccare dal biglietto della lotteria una cedola della siae che già prendeva i suoi soldi quindi caricavano il prezzo eh, di tasse sul biglietto della lotteria no di fine anno o, de o del 6 gennaio lo dovevi appiccicare con la colla che Pippo franco spiegava non dovete eh, mettere la colla o leccare tutta la cartolina ma dovete solo sulla cedola mettere la colla mettevi su un rettangolo dove c'era indicato eh, tagliando della lotteria e lo spedivi a sanremo cioè a, a fantastico la trasmissione il contenitore dove si trasmetteva sanremo in questo modo lo stato ti faceva spendere in francobolli per mandare la cedola così erano sicuri che spendevi in francobolli e che avevi comprato almeno un tagliando della lotteria Capito? io non ho mai vinto nulla né alla lotteria eh, del 6 gennaio né con la scheda che si mandava la cartolina che si mandava a sanremo che doveva avere appiccicato il tagliando della lotteria quindi ti facevano spendere in francobolli all'epoca 650 850 lire e dovevi comprare la lotteria più lotterie compravi. più Cartoline mandavi e la gente pur di mandare a Fantastico, quindi a Sanremo 10 o 20 cartoline si comprava eh, ogni biglietto della lotteria 5.000 lire, 50-60.000 lire in biglietti. C'è sempre stata questa cosa veniale. Poi chiamavi al telefono, era un interurbana la sipera era di stato. Prima che ti attendevano e che potevi scegliere fra le varie opzioni a chi votare. Adesso c'è il televoto e poi lo spazio pubblicitario di tutti i programmi che non si sa i soldi di Sanremo dove vadino, a chi vadino. Però dicevo il falso perbenismo rivoluzionario di Sanremo, no? Che non ve lo dicono, che non è mai cambiata l'Italia e non cambierà mai guardando Sanremo. Non cambierà mai. E è così inutile che vi scervegliate guardando quello che è più pacifista quello che magari si è permesso di cantare contro la guerra eh, l'invasione in Iraq o in afghanistan quello che si permette di dire guardate eh, c'è terrorismo ma lo abbiamo finanziato contro l'invasione russa eh, non so che canta di storia del passato perché tanto, se fossero veramente tutte cose rivoluzionarie contro il sistema, dato che Sanremo fa parte del sistema, la RAI e la televisione di Stato, eh, lottizzata fra i partiti, viene trasmesso dalla Fini Invest, che è lottizzata fra i partiti. Eh, guardate che il Rai, RAI non c'è solo RAI 1, RAI 2, RAI 3, già non so se adesso 12 ci sono RAI fra digitale terrestre satellitare. Poi ho fatto un video sulla faccenda del terrapiatismo. Vabbè, la gente ormai, grazie all'educazione di stato italiana che è sempre più scarsa, sta retrogredendo. Regredendo, però dicevo: cioè, ci sono 12 Rai. Se non fa parte del sistema. La Rai, che cosa fa parte del sistema? I cantanti che vanno a cantare nella Rai per protesta. La vera protesta, si canta nella RAI, si canta Sanremo povia che ha fatto una canzone in principio bella ma qualunquista perché chi governa il mondo cioè c'è veramente un'elite che governa il mondo so di cattivi e, e sanno tutto vedono tutto fanno tutto loro oppure in realtà nel mondo è una lotta di poteri finanziari economici politici eh, industriali e eh, eh, soprattutto dell'armamento ma anche militari eh, e di mafie che non governano eh, facendo un complotto ma governano facendosi lotta fra di loro eh, povia dovrebbe leggere più di, di geopolitica ma della vera geopolitica non della geopolitica complottista e vedrebbe che purtroppo nel, nel mondo non c'è un complotto ordinato non c'è uno veramente un nuovo ordine mondiale una elite una cupola che governi tutto ma nel mondo c'è anarchia c'è anarchia eh, tutti contro tutti all'interno di ogni stato e eh, nel mondo intero c'è anarchia quindi non governa nessuno il mondo perché tutti lo vorrebbero governare gli stati uniti stanno perdendo potenza economica militare ma anche credibilità e al loro posto si vogliono sostituire India, Cina, Russia, Unione Europea. Eh, il BRICS si è formato per questo: l'Unione di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Quindi nel mondo non c'è questo nuovo ordine mondiale di una elite di illuminati. Eh, che tutto che il popolino crede, ma nel mondo c'è anarchia lotta intestina ai più alti livelli del potere lotta trasversale anche interna all'interno di coalizioni c'è spionaggio fra i paesi europei fra i paesi alleati della nato ci sono alleanze occulte fra paesi europei e paesi della nato con altri paesi e interessi economici extraeuropei, per esempio gli stati uniti hanno imposto l'embargo eh, da più di 50 anni a Cuba. Eppure io ho fatto vacanze a Cuba negli anni '80 perché, negli anni '80, eh, inizi anni '80, Cuba si è aperta al turismo italiano e lentamente al turismo europeo. Canada dagli anni '80 fa commercio con Cuba. Quindi, gli Stati Uniti erano rimasti, al tempo di Barack Obama, gli unici a essere. Toccati dall'embargo perché gli industriali statunitensi erano quelli veramente compromessi dall'embargo perché altrimenti tutti gli altri industriali del mondo facevano contratti con Cuba. Barack Obama ha detto: In più di 50 anni eh, di embargo, non siamo riusciti a scalfire il regime comunista che si è autolegittimato proprio con le difficoltà sorte dall'embargo. Ma quello che non ha detto è che in più di 50 anni di embargo eh, cubano i più compromessi sono stati gli industriali statunitensi e non gli industriali del resto del mondo che hanno fatto negozi dagli anni 80 con cuba o dagli anni 70 giovanni agnelli è stato molte volte a cuba eh, e tanti altri eh, industriali che adesso non mi ricordo italiani comunque ritornando a sanremo visto che io volevo fare questo perché devo uscire volevo fare ho fatto questo live per non stare a perdere tempo editando questo video le cose che non vi dicono di sanremo è che innanzitutto tutti i testi sono triti e ritriti sempre si ripetono eh, come il festival del lavoro no con sempre le solite canzoni eh, ma la festa la fanno al lavoratore nel senso che non cambia nulla eh, dagli anni 80, è aumentata la precarizzazione, la terziarizzazione, il lavoro nero, eppure fanno sempre i festival dell'unità del lavoro con canzoni di protesta rivoluzionarie che incendierebbero il paese, ma non cambia nulla. Quindi a Sanremo c'è il buonismo, il sentimentalismo, eh, fanno soldi con il televoto, con il voto digitale l'opinione della gente serve solo per aumentare l'audience eh, non conta nulla eh, le stesse canzoni di sempre i big non competono competono soltanto i giovani e quindi loro non perderanno mai ma anzi è come se avessero sempre vinto e alla fine eh, poi le canzoni di protesta non cambiano nulla perché non cambia il paese non cambia la gente non cambia la classe dirigente si votano solo per adesso a marzo voteremo soltanto per chi si presenta, ma amministratori locali regionali provinciali statali la classe dirigente che viene messa lì per delega o procura e che accumula incarichi. Quelli non li votano nessuno gli amministratori. Allora, il falso pacifismo, soprattutto le false proteste rivoluzionarie di sanremo mi hanno scocciato e io ho voluto fare questo video per dirvi le cose che non vi dicono di sanremo che sanremo è tutto finto finti, finti clamori rivoluzionari contro il sistema ma contro quale sistema se vanno a cantare per mamma rai che fa parte del sistema adesso c'è più di tre reti tutte lottizzate eh, vanno a cantare eh, scusate se non mantengo la solita compostura ma queste cose vanno a E poi c'ho fretta voglio voglio finire il video al più presto così mi dedico alla lettura di lovecraft che devo leggere devo rileggere il quarto tomo e poi leggerò le lettere di love eh, molte volte che rileggo le opere di lovecraft anche se ho tanti libri da rileggere vanno contro il sistema ma quale sistema come povia che, che, che come ho detto prima parla in astratto chi governa il mondo sono tutti cattivi ma non spiega la dinamica non spiega che nel mondo c'è un'anarchia perché tutti gli stati stanno uno contro l'altro tutti i poteri stanno uno contro l'altro finanziari economici statali militari commerciali industriali la concorrenza è di tutti contro tutti nel sistema sempre più neoliberale, sempre più selvaggiamente capitalista. Quindi eh, chi governa il mondo? Nessuno lo governa. Questo è difficile che la gente riesca a capire. Stiamo nell'era della totale anarchia, del totale individualismo e tutti si rifugiano in una spiegazione del tipo il mondo lo governano i bancari, gli industriali, i politici, c'è una sinarchia, c'è un... Balle, il mondo sta cadendo in una confusione sempre più esasperante. Capito? Il, il mondo non si autogoverna e né loro governa nessuno. Ormai non ci si sta capendo più cavolo. E con questo vi lascio sul falso pacifismo e sulle false eh, pretese rivoluzionarie delle canzoni che vengono cantate il primo maggio nella festa dei lavoratori perché in quel posto lo hanno sempre messo ai lavoratori al il primo maggio proprio sindacati che pretendono di rappresentarli col caro rispettabilissimo bertinotti che andava a porta a porta da bruno vespa vestito di cashmere con vestiti firmati da stilisti lui che è stato sindacalista e poi eh, segretario eh, o dirigente del partito comunista italiano e vestito di cashmere che frequentava i salotti buoni, difendendo i lavoratori con vestiti che costavano milioni e, e, e, e, e occhiali griffati, fumando sigari cubani. Che c'era l'embargo, ma in Italia arrivavano lo stesso, come vi ho detto prima: eh, che l'embargo in pratica non lo rispettava nessuna parte gli industriali nordamericani quando lo rispettavano, perché tutti chiudono un occhio quando si può eh, importare in nero perché ci sono commissioni allora eh, i sindacalisti hanno sempre guadagnato tanto frequentato i salotti buoni e non hanno mai rispettato gli operai che eh, dagli anni 70-80 si sono visti decurtare eh, lo stipendio e le pensioni con rispetto a, al caro vita il valore eh, del denaro loro è sempre sceso e poi è aumentata la precarizzazione il lavoro in nero la terzerizzazione e quindi si lavora a tempo determinato magari di tre mesi come nei fast food e negli supermercati ed ipermercati già non ci sono impiegati del supermercato ma di ditte terzerizzate che assumono in nero precariamente a tempo determinato e sono i ripositori che in pratica lavorano 18 ore perché se non fanno gli extra non pagati li cacciano via e devono lavorare fino a 12 14 ore per guadagnare una miseria non arrivano a fine mese i sindacati non ci sono perché le terziarizzate che hanno meno eh, di un certo numero di i, gente che peraltro non lavora per loro ma lavora saltuariamente non possono intervenire allora ditte terziarizzate si suddividono in tante piccole ditte che hanno un minimo non sindicalizzabile di dipendenti e quindi fregano la legge sulla, sulla protezione del lavoro perché eh, magari sono delle imprese che hanno eh, 30 40 dite possono offrire 3000 impiegati ma tutti quanti eh, sono compartimentati quindi alla fine lavorano ogni volta sono delle società che hanno 10 15 impiegati o operai o magazzinieri eh, anche questo succede per impiegati concettuali ragionieri eh, geometri agrimensori agricoltori ormai tutto eh, tutti i lavori di servizio anche concettuale saranno sostituiti dalle macchine quelli che rimarranno lavorando le persone che rimarranno lavorando saranno sfruttate sempre di più perché se no saranno sostituite o da qualche disoccupato o dai computer vabbè allora vi ho detto del falso pacifismo di sanremo della falsa protesta sociale di sanremo vi ho detto tutto eh, spero di non avervi stancato eh, mi raccomando Adesso saluto i miei amici di Instagram Maria Teresa De Finis, ciao Lucerito Guign, Renzo Montagnani, everything about we travel became a life to drive. Mary acquista Mary acquista peace 1976 il 1983 dario perniola ciao a tutte e tutti voi di instagram grazie per avermi fatto eh, like in instagram cento volte in realtà io avevo chiesto mille volte comunque a tutte e tutti coloro che mi seguono qui se mi seguite in instagram e eh, mi date più di 100 like e vi saluterò nel pro nel prossimo video possibilmente nel prossimo live e eh, vi voglio ricordare se questo video an anti sanremo eh, o in protesta a sanremo in protesta alle proteste di sanremo finte proteste vi è piaciuto innanzitutto come nel video precedente una mia amica eh, mettete i seguenti hashtag eh, hashtag non vedo sanremo hashtag non mi piace sanremo hashtag io vedo cioè hashtag, eh, io vedo hashtag san Chan, oppure hashtag io vedo senten o inventatevi hashtag uguali l'importante è realizzare questo video anti protesta finta anti finta protesta di sanremo poi per realizzarlo di più se questo video anti finta protesta sociale di sanremo vi è piaciuto dategli like commentatelo condividetelo quanto più potete però inventatevi un like per esempio hashtag non mi piace sanremo hashtag eh, non seguo sanremo hashtag eh, non non, non vedo Sanremo, no, no, non mi piace sanremo. Hashtag Sanremo mi fa schifo. Hashtag vedo Santen chan invece che Sanremo. Tutte le frasi possibili che abbiano a che vedere con non mi, pra, mi piace Sanremo. E santen chan tutto attaccato. mettete gli hashtag davanti e un'altra cosa perché gli hashtag si viralizzino. Se qualcuno prima di voi ha creato degli hashtag nel vostro commentario includetelo quindi eh, createne di nuovi del tipo hashtag non mi piace sanremo hashtag a me non piace sanremo hashtag non seguo sanremo hashtag non vedo sanremo eccetera hashtag io vedo saint jean hashtag saint jean hashtag io seguo saint jean e non sanremo tutte le combinazioni sono aperte l'importante però è che se, vi, se è che se vogliamo viralizzare questi hashtag eh, si riproducano tante volte quindi quando nei commenti qualcuno ha già creato degli hashtag voi riprendete copiate appiccicate quegli hashtag e in più createne di nuovi sbizzarritevi siate creativi perché ciò che c'è di veramente rivoluzionario oltre la meditazione come ho detto in un video precedente anteriore è anche la creatività la creatività e potere non sta in Italia in questo momento al potere, ma la creatività e potere. Quindi con queste parole, cari amiche ed amici, vi saluta il vostro chan Se vi è piaciuto questo video, condividetelo, Iscrivete, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per eh, conoscere novità. Mi raccomando, fate iscrivere quanta più gente possibile al mio canale, aiutatemi che sono disoccupato. E fate azionare la campanella anche ai vostri amici, oltre a farli iscrivere. Quindi con questo vi lascio. Già vi ho dato tante raccomandazioni. E adesso è tardi, sono le 14:46 e sono riuscito a fare 40 minuti. Ma adesso basta. Big Ben ha detto stop. Per chi si ricorda quello che significa, commentatelo qui sotto il video. Chi diceva Big Ben ha detto stop? Se voi in una trasmissione della RAI, se voi avete più della mia età o almeno un'età sufficiente come per aver assistito a quel programma, mi direte il nome, e cognome o il cognome, il nome del conduttore televisivo con un hashtag. Hashtag tutto attaccato nome, cognome, hashtag tutto attaccato cognome, nome o hashtag nome. E hashtag cognome eh, così saprò l'età promedio di, di quanti mi, mi stanno guardando in questo momento eh, questo è stato il mio challenge del giorno eh, vi ringrazio adesso devo staccare perché poi diventa un video troppo largo io divento reiterativo e vi scoccio. ho avuto tre like e mi hanno visto in tre persone quindi niente male anche se hanno anche se mi hanno monetizzato eh, le live perché ho adesso il super chat nessuno mi finanzia in super chat che peccato youtube mi deve pagare per il momento 70 dollari io non vedo l'ora che arrivi ai 100 per riceverli allora salutando fight blue che forse mi sta continuando a guardare in questo momento che ha partecipato della chat è stato l'unico saluto alessandro arcangeli che di solito mi segue nelle chat e vi saluto a tutti e tutti voi che mi guarderete in seguito dal vostro Saint Chan con affetto ciao e mi raccomando condividete questo video dategli like e commentatelo ciao